Salve, rieccomi. Come vi avevo promesso, allora adesso oh, prepareremo in, insieme, o meglio prepareremo insieme per modo di dire, perché poi dovete completare voi, il lapbook di storia. Eh, io mi sono già anticipata ehm, il taglio della copertina che vi avevo già fatto vedere nel tutorial di geografia eh, se qualcuno vuole vederlo basta cercare il tutorial precedente e andiamo ad assemblare tutto quanti, tutti quanti i nostri pezzi. Quindi iniziamo con il titolo, aprendo, apprendo, storia, ok? Coloriamola, se vogliamo colorarlo, oppure possiamo anche lasciarlo così il titolo. La scelta scelta vostra quindi attenzione di incollarlo dritto più, possibilmente più dritto che potete poi come ogni libro che si rispetti, il nostro indice degli argomenti che si troveranno all'interno E il nome e cognome dell'autore dell'Appbook. Ecco qua, quindi prendo, prendo grazie a Giudice Ginevra, ehm, Dardi, metto sempre cognome Gottardi. Eh, il nome vostro e di qui l'indice ok? guardate come si chiude vediamolo ecco qua la copertina del nostro lapbook di storia adesso andiamo ad assemblare tutti, tutte le varie pagine tutti i vari capitoli delle, eh, della storia che abbiamo studiato quest'anno. D'accordo? Non meglio. Ok. Apriamo il nostro laptop. Io ho già messo anche quest'altro foglio, perché anche questo ci servirà. E iniziamo. Iniziamo da che cosa? Iniziamo dal tempo. Perché se parliamo di storia, noi parliamo di tempo però eh, ai miei alunni, io mm, oh, con loro durante tutto l'anno scolastico, abbiamo ogni giorno eh, valutato due tipi di tempi, il tempo eh, storico e il tempo atmosferico. Noi avevamo nella nostra aula eh, eh, i nostri bei calendari in uno avevamo eh, tutti i mesi, eh, le settimane, ogni giorno noi spostavamo con le lancette eh, la freccia sul giorno della settimana corrispondente, ci ripetevamo ogni giorno qual era stato il giorno precedente e quale sarebbe stato il giorno successivo e dopo di che scrivevamo eh, la data alla lavagna per iniziare la nostra giornata eh, di attività didattica, la nostra didattica sui quaderni. E questo era eh, diciamo, la prassi che eh, noi svolgevamo tutte le mattine, eh, da, um, da ottobre fino a febbraio, quando non ci hanno poi bloccato il 5 marzo. Tutti i giorni noi eh, quindi um, annotavamo sul calendario scolastico il mese, il giorno della settimana, eh, ricordavamo l'anno e parlavamo del tempo storico appunto, che poteva poi essere lineare e circolare. L'abbiamo ripetuto eh, fino alla nausea, cioè lo facevamo tutti i giorni. Contemporaneamente noi tutti i giorni osservavamo il cielo, e, mh, vedevamo se c'erano le nuvole, se c'era freddo, se c'era il sole e eh, quindi eh, aggiornavamo anche il nostro calendario atmosferico che eh, avevo preparato eh, proprio dietro una cattedra, eh, ci messo esatto. con un po' di, di, di nostalgia. Vabbè, purtroppo la didattica a distanza eh, ci ha allontanato da, da, da queste abitudini, ma non certo dalla voglia di stare insieme. L'abbiamo visto in questi tre mesi in cui ci siamo incontrati giornalmente ed è stato bello, è stato bellissimo, quasi, quasi mi commuovo, ma sarà ancora più bello rivederci poi a settembre. Allora, adesso partiamo a costruire il nostro lapbook di storia per la valutazione di fine anno. D'accordo? Quindi, e parlando di tempo storico e di tempo atmosferico, io ho preparato il primo mini book, che si chiude così, ok? Dentro voi mi dovrete andare a specificare appunto la differenza tra il tempo storico e il tempo atmosferico. Lo incorriamo in alto sul nostro lapbook. E scriviamo il titolo del primo capitolo. Quindi abbiamo detto tempo storico e tempo atmosferico ok io vi do l'input, dentro sarà compito vostro completarlo dopo mm, aver parlato quindi del tempo storico e del tempo atmosferico andiamo ad inserire, mm, vediamo un pochettino cosa c'è, che cosa ho preparato mm, no ho preparato uh, questa cartelletta che um, questa l'ho um, ricavata dal, dal sito come vi avevo detto che era um, school, lab school boh, um, adesso non mi ricordo, comunque poi troverete eh, il link eh, sotto nella descrizione del, del video, ok? Quindi abbiamo questa cartelletta, la uh, in, incolliamo, la chiudiamo. Ok, chiudiamo così i lembi, ok? Dopodiché mettiamo la colla dietro. E la incolliamo sotto. sotto. Dentro avremo inserito tutte quante le paroline della storia del tempo che noi abbiamo studiato quest'anno. Ve le ricordate quali sono? Prima, dopo, adesso, infine, contemporaneamente. Ok? Li scriviamo tutti quanti dentro queste foglie e li andiamo a posizionare all'interno della nostra cartelletta che abbiamo incollato così. Ok? Eccoli qua dentro. Però chiaramente dobbiamo mettere il titolo, quindi scriveremo le parole del tempo. Ecco qua il titolo, il secondo titolo del nostro uh, book le parole del tempo. Adesso il tempo, noi sappiamo che lo misuriamo con l'orologio, è vero? Questo mi è venuto un pochettino grande, lo dobbiamo rimpicciolire, comunque eh, lo metteremo qui ok vabbè io questo posso anche incollarlo visto che comunque ah, no no non, non rispondo allora Allora, siccome è troppo grande, io lo piego così e incollo soltanto metà. Ok? E sopra il titolo è scriveremo per misurare il tempo, l'uomo, Usa l'orologio. Questo ve l'ho suggerita io. Ok, va bene? Quindi per misurare il tempo l'uomo usa l'orologio. Potete mettere anche delle frecce, eh, le lancette o le disegnate oppure potete anche ritagliarle e incollarle sopra il rilievo andiamo avanti il tempo diciamo più, più lungo noi lo calcoliamo come con l'anno vi ricordate il video che io avevo preparato um, dove eh, dicevo spiegavo uh, l'anno come era formato questo template io l'ho preso da um, da un'idea di sempre delle sorelle eh, gottardo, solo che eh, l'ho un po' modificato perché ci ho messo le punte, l'ho fatto diventare praticamente un sole. Allora, eh, le punte quindi mi piacerebbe che voi le coloraste di giallo, d'accordo? Mentre poi mi colorerete le varie stagioni all'interno di questo cerchio con i colori che sono caratteristici per ogni stagione, quindi magari l'arancione dell'inverno, il verde della primavera, il giallo del sole dell'estate, eh, cioè no, l'arancione dell'autunno e l'azzurro, il celestino, chiaro che ricordi la neve l'inverno. Quindi questo lo andremo... Ad incollare nella parte centrale dell'app però, mh, siccome noi quando parliamo comunque di, di eh, stagioni, parliamo di settimane, parliamo di mesi. Noi sappiamo che stiamo parlando del tempo ciclico, è vero? Per cui io non lo, non lo incollerò la base. Sul, sul cartoncino sull'app ma useremo poi un fermacampioni perché all'interno di questo sole noi andremo ad inserire questo che io ho preparato per voi e c'è sia colori che in bianco e in nero mm, stampate quello che preferite dovete togliere la parte bianca qui, assemblarle insieme, qui mi dovete inserire i giorni della settimana, che ricordo un pochettino um, l'orologio, la ruota, no, quella che avevamo a scuola, ok? Quindi girando ci sarà ogni giorno, il giorno della settimana. Uno, due e tre li fermeremo come ho detto con un fermacampione siccome è carta e girando girando si può facilmente eh, lacerare allora eh, abbiamo l'accortezza di fare un cerchio eh, con il cartoncino Bristol come rinforzo, d'accordo? Usando sempre il punteruolo voi no perché vi potete pungere, fatelo usare a mamma Oppure qualche altra cosa uguale, mm, di simile, anche la punta della penna va bene, ok? Mm, due 2, 3, prendiamo un ferma campione. ecco qua e lo dobbiamo andare a mettere nella parte al centro qui ok quindi lo si deve posizionare per bene vediamo prendiamo il punto spero che non sia troppo alto vediamo che non sia troppo alto a metà. Ok. Ah, no. Non devo okay. Vabbè. Ok. <coughs> e posizioniamo fermiamo il campione dietro così ok abbiamo il nostro anno con le stagioni che girano quindi questi poi li chiudiamo e dobbiamo scrivere il titolo Ok? Vabbè. Vi consiglio al limite di, di farlo questo qui se, se volete, se i genitori, genitori acconsentono, con magari con un cartoncino bristol anche giallo, perché realmente con la carta le punte si sollevano un poco, e sono un po' antipatiche. Allora scriviamo. Ciclico d'accordo? Sottolineiamolo perché noi abbiamo detto che distinguiamo nel tempo il tempo ciclico dal tempo. Lineare. Allora, per rappresentare il tempo lineare, intanto scriviamo sotto il titolo tempo lineare che cosa ho fatto? cosa ho pensato? E questa è un'idea che è venuta a me. Avevamo noi sul nostro libro, um, sull'eserciziario, se vi ricordate, un trenino. Era il trenino che rappresentava i giorni della settimana. Io invece di rappresentare i giorni della settimana ho pensato di illustrare così l'anno, ricollegandomi al video che vi avevo, avevo fatto prima io, dove dicevo appunto che eh, la nostra vita è un poco come un treno che eh, si ferma, fa tappa eh, in, in molte stazioni. In ogni stazione in cui fa tappa si aggancia sempre un vagone in più, ok? Che poi sono gli anni della nostra vita. Allora, io vi ho fatto la fotocopia perché voi l'avevate già compilato, questo qui per un'altra attività, l'ho aggiunta nel, nell'appbook, nei template che vi ho dato, l'ho incollato, adesso, come io sono pure un pochettino pignola, tra un vagone e un altro, facciamoci, agganciamo questi vagoni, ok? Proprio per far vedere che i vagoni si aggiungono. Ah, c'è il coso, ok. Benissimo. Partendo dalla locomotiva, che è il momento vostro della nascita, ok? Perché poi la locomotiva è in realtà che trascina tutti gli altri vagoni dietro, che si vanno sempre più unendo. scrivetemi su ogni vagone gli anni, iniziando dall'anno in cui voi siete nati, cioè dal 2013-2014, ok? quindi 2014, 2015, 2016 e proseguite in ordine crescente fino ad arrivare agli anni che avete adesso, al momento in cui ci troviamo adesso, il 2020. Quindi 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Ok? Qualcuno è dato anche già nel 2015, quindi... Chi è nato nel 2015 scriverà 2015, vuol dire che l'ultimo vagone ancora non è stato agganciato alla locomotiva. va Bene? Dopodiché, dopo che avrete scritto tutti gli anni, lo piegate così, lo piegherete così e lo andate, io vi ho aggiunto anche questo, ho scritto base del treno. Questo lo piegate, mettete il treno così, va bene? E lo incollate, però soltanto su un lato, cioè su questo lato qui. Quindi, eccolo qua, abbiamo detto noi che gli anni, il tempo degli anni è un tempo lineare e siccome noi stiamo parlando dei vostri anni, ok, chiuderemo questo mini book e qui scriveremo i miei anni. Ok? Adesso lo andiamo a incollare sotto dove abbiamo scritto tempo lineare. Ah, ricordatevi che dovete colorare il treno tutti i vagoni, è chiaro? Perché comunque anche arte immagine è questo. Ed ecco qui va bene tempo ciclico, tempo lineare, e qui gli anni, da quando siete nati fino ad oggi. Uno circollato ok. Richiudiamo. Bene, andiamo avanti. Dopo aver parlato quindi dei vari tipi di tempo, dopo aver detto quali sono le parole che, ci, che noi usiamo per far capire che il tempo scorre, dobbiamo andare ad inserire il tempo della storia. Aspettate, perché prima volevo vedere. Mm. Allora, andiamo ad inserire il tempo della storia. Il tempo della storia è il tempo che passa. Abbiamo detto che la storia si occupa del passato, del presente e anche a volte del futuro. Quindi userete questo template, lo apro tutto, va bene? Qui vi, vi disegnerete voi, io dico che è preferibile disegnarvi voi, come siete adesso, come eravate e come sarete sempre richiamandovi anche a quel video che io avevo realizzato per voi. Quindi sotto mi scriverete le paroline, prima, adesso, infine, poi, e sotto ancora quello che ci interessa realmente per quanto riguarda la storia, quando cominceremo a ragionare sulla storia e eh, eh, su, sul tempo che è passato, vi scriverete presente, passato e futuro. D'accordo? Vi sto aiutando moltissimo, stiamo facendo insieme comunque anche un ripasso di storia. Chiuderete tutto. Mm, prima questi poi questi, poi uno, due, il tempo della storia e lo infilate dentro questa cartellina e la andiamo a posizionare sopra. Ah, è finita la colla? Quindi scriviamo il titolo di questo capitolo, il tempo della storia. Ok. Noi sappiamo, abbiamo parlato dei mesi, dei giorni, delle stagioni delle settimane. Allora, qui, in quest'altra busta che io ho, ho già tagliato. Con il una bisturi, una lametta, qualche cosa, comunque la tagliate qui dove c'è questa linea. Assembliamo questa busta, la chiudiamo, ok? La incolliamo nel nostro lapbook, e dentro metteremo questi cartellini, un cartellino per ogni stagione. Mi rappresenterete la stagione con, con l'albero, ok? facendo vedere le differenze, il cambiamento delle, eh, durante l'anno dell'albero e sul retro poi sotto scriverete la stagione e sul retro mi scriverete i mesi di ogni stagione. D'accordo? Chiaro? Allora, fatto questo, dopo aver completato il tutto, l'andiamo a imbustare e chiudiamo la busta. Così sopra scriviamo il titolo, abbiamo detto le stagioni ecco qua abbiamo le stagioni la nostra bella busta chiusa ok pronta per essere spedita alla maestra manca qualcosa però che comunque abbiamo studiato anche no quest'anno mancano il giorno, o le parti del giorno, perché comunque anche questa è una suddivisione del tempo che noi facciamo. Allora avete, eh, nella, eh, nei template vi ho messo due cerchi, uno più grande, uno più piccolo. Iniziamo con quello più piccolo, lo pieghiamo in quattro e lo incolliamo. La prima volta facciamo, mettiamo della colla qui. Ok? Pieghiamo e incolliamo. Dobbiamo creare una busta. Dopodiché mettiamo la colla qui e lo posizioniamo al centro tra il tempo della storia e le stagioni. Mettiamo. Il giorno. Piegherete anche il cerchio grande che sarà diviso in quattro parti e in queste quattro parti mi dovete eh, fare il disegno rappresentando qua le quattro parti del giorno, mattina, pomeriggio, sera e notte, che abbiamo studiato. Quindi lo ripiegate e lo infilate nella bustina, l'ho messa troppo alta, vabbè. Ecco qua, e abbiamo il giorno. Potremmo anche aver finito qui, perché comunque abbiamo messo tutti gli argomenti che abbiamo affrontato quest'anno, è vero? Però ho trovato, trovato l'idea che mi hanno dato, ha dato sempre le sorelle Gottardi, carina, riguardo a qualcosa che potete sviluppare, anche perché noi abbiamo pure studiato i numeri che si riferiscono al mese, perché abbiamo detto che noi i mesi li possiamo indicare sia in lettere per esteso che in con i numeri, quindi mi metterete i numeri e scriverete tutti i mesi qui. Poi una, una cosa molto carina, tagliate lungo le linee quante, vabbè, non, non, non perdo tempo. Incolliamo prima questo, vi dico adesso perché lo tagliamo. Allora, in questo foglio che abbiamo aggiunto sopra, così come abbiamo fatto anche per geografia, andiamo e incolliamo i, eh, i mesi, ok? Il calendario dei mesi E sotto, in corrispondenza di ogni mese, noi possiamo appuntare qualunque data, non so, il vostro compleanno, il compleanno di mamma, il compleanno della nonna, il compleanno del nonno, nel mese in cui loro festeggiano i compleanni, o comunque qualche data che per voi è particolarmente importante. Ho trovato molto carino anche il modo in cui l'ha fatto Emilia, cioè mi ha fatto tutte le bustine, in ogni bustina ha infilato il, il numero dei giorni corrispondente a ogni mese. Però io avevo pensato eh, in realtà a un'altra cosa, perché voi avete imparato la, la, la poesia dei mesi che sintetizzano eh, i giorni dei mesi. Vi ricordate? La, la poesia, come dice, 30 giorni a novembre, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, mi scriverete qua dentro la poesia, hm? poi sul lato mi scriverete i mesi che ne hanno 31 giorni, sull'altro il mese che ne ha 28, d'accordo? Dopodiché lo chiudete. E lo incollate sotto, però mm, mi sa che io l'ho messo, messo troppo sotto questo. L'ho devo... messo troppo in basso. Mm. Ok, allora devo rifarlo. No, sono stata sì. Quindi sotto non c'è niente del mestiere, vabbè. Quindi, qui. Qui mi metterete i giorni dei mesi. Allora... pastiveter il calendar oh. testa trova il calen da qui Ri... oh ho sbagliato vabbè errare. il calendario giorni e okay, mesi allora ricapitolando abbiamo Tempo, differenza tra tempo storico e tempo atmosferico te, mh, le, lo strumento che ci serve per misurare il tempo le parole del tempo il tempo ciclico il tempo lineare okay? il tempo della storia qual è il tempo della storia qui il giorno, le stagioni, il calendario dei mesi scritti a numero ed in lettere. Sotto ognuno di questi mi potete mettere se è il giorno del vostro compleanno, quello dei genitori, insomma le date che sono importanti per voi. Qui mi andate ad inserire la poesia. Dei, dei giorni, dei mesi, ok? E mi specificherete quali sono i mesi di 31 giorni, quali sono i mesi, qual è il mese di 28 giorni. Con questo abbiamo finito anche il nostro lapbook di storia. Tutto bello colorato, mi raccomando. E, dopodiché farete le fotografie, e mi invierete il tutto per essere valutati. Non è che io già non sappia cosa, eh, quanto siete bravi, lo so già che siete bravissimi, ok? Ma è soltanto per avere comunque mm, qualcosa, un documento in mano che certifichi la vostra bravura. Vi saluto, ci vediamo domani con, eh, con le prove di fine anno. Baciano a tutti!